Saremo più che ultimi, cioè saremo dopo l'ultimo. Se gira la servitigar saremo più lenti pure da servitigar. benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro calogero bottas nella carriera su f 122 per chi non avesse visto le puntate precedenti vi ricordo che c'è una playlist qui sul canale con tutta la puntata sia di questa stagione che della stagione precedente siamo arrivati alla gara che non voglio mai correre la gara di monaco seguire la via monastica come monaco è una cosa molto bella però quest'anno, visto che ci vogliamo giocare il mondiale, bisogna per forza che riesca a fare una gara perlomeno decente. Ma prima di andare in pista, come al solito, andiamo a fare un ricapino della situazione. Dunque, in prima posizione c'è Max Verstappen, 123 punti, sicuramente sta per andare a vincere il mondiale, perlomeno secondo lui, ma noi non ci arrendiamo. Poi c'è Sergio Perez, 88, Norris, 82, Leclerc a 69 e il nostro Calogero Bottas a 67. Poi Ricciardo, Hamilton, Albon, Alonso e Ocon vanno a chiudere la top 10. A questo punto weekend di gara. Oh, non è possibile, piove un'altra volta. Vabbè, in qualifica, ma non se ne può più di questa pioggia. Ma chi ha preso questo gioco? Rotto il cambio proprio del tutto adesso? Non cambia più le marce Box, pronto box, pronto box Non funziona più il cambio Il cambio ha un guasto Avrai problemi a ingranare le marce Sì, ci ho fatto caso direi Dimmi qualcosa che non so Beh, il programma è terminato ma non ci ha Eh, grazie al cazzo Non si riusciva a cambiare marce Ci voleva proprio la pioggia non la devo stampare a muro, non la devo stampare a muro, devo riuscire a fare un tempo valido Saremo più che ultimi Cioè saremo dopo l'ultimo Se gira la safety car saremo più lenti, pure da safety car Non riesco proprio su sta pista, non c'è niente da fare Ma se uno non ce la fa in una vita ci sarà un motivo, no? Se non dici, sai, la prima volta che la fai, prima o poi ti impari Non riesco proprio a girare In allora, in pista stanno ancora tutti con le uette, incredibilmente... Sto, Sto davanti a tutti, raga, non so perché si sarà stralciata la pista. Io butto le intermedie, raga. Proviamo con le intermedie a fare la mattata. Oh, attenzione che uscito pure Verstappen con le intermedie, però, ci ha copiato. Dai calò dai calò ok se sta asciugata la pista raga ma non perché io me ne accorgo particolarmente ma se faccio fucsia vuol dire che si è asciugata un mollà dai calò dai calò Sì, insisti insisti calò che il tempo non è finito devo riuscire se non fa errori su su Migliora qualcosa, migliora qualcosa. Grande. Avremmo finiti i dodicesimi. E quelli chiudono tutti i giro all'ultimo, capito? Concluse le qualifiche. Rivediamo le prime. Attenzione! Four position a Monaco con la pioggia perché è da piangere. Non ci credo. Vi aspettiamo. No. Ah! la mia vita ha un senso incredibile ragazzi non ci credo parte prima Bottas, secondo Leclerc poi Perez, Norris, Albon, Alonso con Tsunoda, Russell e Verstappen addirittura Decimo sono emozionato ragazzi Cioè, Paul a Monaco con la pioggia non ci posso credere per riuscire a partire bene ragazzi per una volta azzeca una partenza Oddio Ho potuto passare fuori pista perché Clark si era presa tutta comunque tutto sommato la posizione sopra solo ci metterei a firma mo caro Clark Clark Kent caro Charles e dite non scappare via aspettami Stiamo dietro Perez, appiccicato Si sono particolarmente aggressivi poi Tocca a scollarseli Ancora sotto la galleria Le Leclerc se ne è andato raga. Che non riesco a parlare più di tanto Sinceramente perché su questa pista Veramente sto Completamente assorto dalla guida Credibilmente ho fatto sto pezzo bene Non ce credo manco io questa è la pista che più di tutte trasforma l'uomo in un automa e devi ripetere all'infinito le stesse cose il che continua a scappare, non lo vedo proprio più invece quelli dietro continuano a sentirli molto vicini sto a fare dei muri raga che non è che sono rischi, questi sono veramente baci in testa del signore poi la macchina mi sembra che sfriziona raga eppure io il pedale della frizione non ce l'ho però mi sembra un po' per il tipico rumore di sfrizionamento, cioè no di, di sfrizionamento, di frizione che slitta senti come slitta mamma mia che liscio questo è il giro in cui devo rientrare in box la sento che slitta sta macchina la finestra del pit stop si è aperta che slitta è proprio a vizione raga ok pit limiter pit limiter ok entra dentro fatemi sci fatemi sci non famo casini eh è stata una sosta decente, ma, decente tu sorella, ma quando, non ci avrei mai sperato che faceva una sosta così perfetta. Ok, stanno a passare tutti, attenzione, non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura, ok, siamo usciti nel nulla. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Ed eh, non è possibile! oh. Si vedere una perdita di potenza. Sì, sì, si rompe sempre tutta sta macchina. Cioè, questa è una Dacia, non è una Ferrari, porca puttana. Non ci credo! Eh! Questo è il momento della verità! Dio, dio, dio, dio! C'è qualcuno dai box! E Alonso, attenzione che è Alonso che ci ha passato avanti. Porca puttana. Alonso ci ha superato i box, raga. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Sì, grazie, ci vedo. Non c'è nessuno nei box, escono tanti dai box. Il discarico dalla vettura davanti è 1,9. Ok. Ha passato pure Perez, porca puttana, porca. Ma perché ci hanno passato tutti ai box? Non pensavo di aver fatto casino. Pure l'outlap non era male. Comunque non riesco a capire come cazzo sono finito qua dietro. Se non ho fatto errori ero primo. E ero secondo, voglio dire. Mannaggia la miseria. Attenzione che non so, mi sembra che sta a mollare qualcosa. Ma sta macchina comunque io continuo a sentire che fa un rumore strano il motore Forse è per quel motore, per quel problema che mi dicevano prima, il motore Fa dei rumori strani sto cazzo del motore raga Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue Si sta sfasciando la macchina, box senti che rumore strano oh box ma non sentite niente? cioè non mettete niente di questo motore? condizioni veicolo le condizioni delle gomme sono buone, non preoccupatevi. ok la macchina secondo l'ora è a posto chi pensava che ci arrivavo vivo alla fine a parte che ancora non è finita quindi non vorrei tirarmi la sfiga da solo che in questo sono abbastanza bravo sei all'ultimo giro giro raga raga raga io ve lo dico questo è un gran risultato il promotore che non si sa che cazzo fa dogli cazzo Quarti. Okay, prendi la gomma e portala a casa. Vince Charles Leclerc, secondo Perez, terzo incredibilmente Alonso e poi c'è il nostro Calogero Bottas, quarta posizione, poi Albon, Norris con su noda Russell e Verstappen decimo che va a chiudere la top 10. Grande gara ragazzi, sono veramente molto molto soddisfatto. Andiamo a vedere quello che succede in classifica. Verstappen è sempre primo, con 124 punti, Perez a 106, terzo Leclerc a 95, quarto Norris a 90, poi c'è il nostro Calogero Bottas a 70. Eh, Alonso, Albo, Ricciardo, Hamilton e Ocorne vanno a chiudere la top 10. Diciamo che noi abbiamo guadagnato su Verstappen. Se stiamo a guardare lui, in mezzo si sta inserì un sacco di gente. Per il discorso classifica ci può dare una mano perché se tutti gli altri combattono con Verstappen e non ci combattiamo solo noi, sicuramente gli fanno perdere punti. Però è chiaro che adesso davanti c'erano tre persone non c'erano più una sola come quando eravamo secondi. Perciò ci sarà tanta gente a cui recuperare e il nostro Charles Leclerc inizia a prendere il volo perché inizia a spingere forte. Comunque ragazzi, sono veramente soddisfatto. Io penso che Monaco in queste condizioni Paul sul bagnato e quarto in gara eh, veramente non potevo fare di più. Cioè è proprio un sogno sta cosa. Detto questo ragazzi, io spero che vi siate divertente Divertiti. prossima gara, cercheremo di far meglio, vi ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!